aggiungiamo ora ad audacity l'effetto riverbero quindi andiamo, ho selezionato la seconda traccia vado in effetti e ehm, vado in eh, riverbero mi dà una serie eh, di eh, parametri su cui eh, posso eh, agire posso modificarli o uh, cambiarli. Il riverbero comunque non aggiunge echi, serve per esaltare il suono e rende la voce più naturale. Il tempo del riverbero ha ripercussioni sulla durata del riverbero. Quindi andrò a vedere nei settaggi se eh, questi incontrano l'effetto che, che voglio eh, poi produrre con il, re, il riverbero si replicano i suoni in modo profondo simulando sia spazi aperti che chiusi, allora le, ti dà la dimensione della stanza, potrei lasciare questo parametro 75 oppure tanto per cambiare lo portiamo Um, lo aumentiamo magari a, a 100 ok poi il pre-ritardo lo lasciamo 10 il um, riverbero va bene 50 50 anche lo smorzamento 100 il tono basso meno 1 lasciamo meno 1 il guadagno wet e il guadagno dry la larghezza dello stereo va bene il eh, può andare bene 100 vediamo l'anteprima per me si va nella città dolente per me si va vedete che l'effetto è ottimo quindi ho applicato questo riverbero e ehm, questo eh, mi permette di creare un'atmosfera davvero eh, molto interessante.